Ciao Emanuele. Siamo in onda? S siamo in onda? Sì, siamo in onda. Quando mi, mi dai l'ok? Okay. Sì, siamo online, leader. Siamo ok, allora partiamo con la presentazione. Buonasera a tutti, Benissimo. io mi chiamo Chiara Gaggia, sono una business partner social prop proprietaria di un'azienda eh, con la quale noi operiamo e nella quale stasera vogliamo darvi delle informazioni per poter dare la, la possibilità di scelta a tutte le persone e quindi di partecipare a questa bellissima opportunità. Stasera qui con me c'è Emanuele Bauco che è il mio sponsor, un leader di riferimento che mi farà compagnia e mi curerà un po' con le tecnologie. Ciao Manu. Buonasera. Vuoi dare un grazie saluto? Per Ok, Possiamo allora che dici partiamo? Che sta, sta okay. Puoi partire. Partiamo con la presentazione. Allora, aspetta che vi faccio vedere i commenti. Ok. Allora, facciamo la condivisione. Manu, dimmi quando vedi le slide. Sì. Io vado sulla condivisione. Allora, dall'inizio. La vedi? No ancora no, eh. perché allora aspetta, adesso sì, adesso sì, adesso è un po' sì. lento, si vede? Sì, sì, come mai io non le vedo? Ah ok, no non le vedo io, sì ok, adesso le vediamo, tutto ok giusto? Si vedono? Allora, partiamo Bene. col presentarvi questa presentazione con, facendo delle riflessioni. Perché siamo qui? Siamo qui perché noi vogliamo mandare un messaggio, vogliamo far conoscere questa opportunità alle persone e quindi dare a loro le informazioni necessarie per poter scegliere. Perché comunque... Viviamo in un periodo che non stiamo sempre a... non è che vogliamo mettere sempre i puntini sul il periodo in cui viviamo, che non è dei più rosei, sia a livello economico sia a livello sociale, ma è un periodo sicuramente che ci ha fatto capire quanto sia pericoloso eh, avere, eh, vivere di uno stipendio cosiddetto fisso perché anche quello ci può venire a mancare eh, da un momento all'altro. In questi due anni molti italiani si sono trovati senza fonte di reddito. Quindi è necessario, è diventato pericoloso eh, rimanere in questa situazione e si presenta la necessità quindi di crearsi un piano B. Noi ce lo siamo creato con l'azienda che vi presenteremo stasera e quindi eh, vi presenteremo un nuovo modo per dare vita ai nostri progetti ma soprattutto un nuovo modo per creare una nuova fonte di guadagno con le nuove tecnologie e quindi crearci il famoso piano B. Chi siamo? Come si vede da questa slide, siamo un gruppo di persone, siamo una community che appunto ha deciso di utilizzare le tecnologie, ma soprattutto ha deciso di darsi la possibilità di creare concretezza ai propri progetti e di avere una crescita personale e finanziaria. Nella slide nello specifico c'è il Team Corridoro, non ci sono tutte le persone che fanno parte di questo team, però siamo noi. In questo periodo bisogna riflettere su tante cose, una delle quali è come poter generare denaro. E secondo noti economisti come investitori e uomini d'affari, come Robert Kiyosaki che è alla mia sinistra, e Warren Buffett, che è alla mia destra, che sono investitori economisti, ci esistono solo quattro modi per generare denaro. Ora andremo a vedere questi modi. Quindi noi dovremmo porci questa domanda ancora più di prima, da dove arriva il mio denaro? Per il 95% delle persone il denaro arriva dal lavoro dipendente, quindi dal lavoro impiegatizio operaio, oppure dal lavoro autonomo, le cosiddette partite IVE. Questi sistemi tradizionali che noi tutti conosciamo, cosa, cosa, cosa praticamente in, in, ci impongono? Ci impongono di dare il nostro tempo per poter generare guadagno. Ora, non mi soffermo su quello che è il lavoro della partita IVA oggi, come oggi, dopo il periodo che abbiamo passato e il lavoro anche dell'impiegato e dell'operaio in questi due anni che. Praticamente sono settori dove siamo stati un po' come, non dico massacrati, però ne abbiamo risentito parecchio, soprattutto le partite IVE. Quindi sono due sistemi che ci chiedono il tempo per poter guadagnare. Mentre gli altri due modi quali sono? E notate bene che questi sistemi che vi andrò a presentare vengono, vengono utilizzati solo dal 5% delle persone e sono titolari di un sistema come un franchise o un network e gli investitori. Nel caso del sistema del franchise, come il McDonald's Network, che riguarda la nostra azienda, cosa succede? Che non è più il tempo che noi dedichiamo per generare guadagni, ma è un sistema che lavora per noi. Quindi nel caso anche del network, un sistema di affiliazione, un sistema collaudato, che genera denaro. Poi abbiamo gli investitori. Gli investitori usano il denaro per generare altro denaro. Quindi sono le persone che investono in borsa, in oro e in cripto. Questo ultimo sistema eh, dovrebbe essere quello che tutti noi vorremmo arrivare perché eh, generare guada eh, guadagni con il denaro vuol dire che noi saremo delle persone libere sia finanziariamente ma anche eh, la vera libertà di gestione del proprio tempo e il tempo è il bene più prezioso, oltre che la salute. In più, eh, perché, parlando di network che riguarda la nostra azienda, eh, perché è un sistema che funziona? Innanzitutto è, eh, è l'industria che fattura più di tutte le altre industrie eh, che ci sono, come l'industria del cinema, della musica, del calcio e del videogame. Quindi è un sistema che funziona, ma anche perché è basato sulla semplicità di, di un acquisto, quindi una persona acquista un, un acquisto personale di un prodotto o un servizio, condivide questo prodotto o questo servizio con altre persone che a loro volta condivideranno e quindi ecco che avviene la duplicazione cioè un metodo di lavoro che è collaudato quindi il passaparola un passaparola intelligente un passaparola professionale ora andiamo a vedere il prodotto che tratta mm -hmm. questa azienda è un prodotto per eccellenza è l'oro 24 carati massima purezza ed è il prodotto che ci permetterà di crearci la nostra sicurezza finanziaria. Perché? Perché l'oro 24 carati è l'asset più redditizio al mondo. Infatti l'oro 24 carati è considerato da tutti e da sempre il bene rifugio per l'eccellenza. Ha dimostrato la sua capacità di resistere alle crisi, sia economiche che finanziarie. Infatti anche in questo periodo che i mercati oscillano un po', l'oro sta salendo. In più l'oro 24 carati è un metallo eterno, aumenta il suo valore nel tempo Cosa vuol dire? Che mantiene il suo potere d'acquisto. Se noi vediamo in questa slide abbiamo fatto l'esempio della crescita del prezzo dell'oro in 20 anni. Nel 2000 valeva un'oncia che equivale a 31,10 grammi, valeva 300 dollari. Nell'anno 2021 ha toccato picchi di 2100. Quindi abbiamo avuto in 20 anni un aumento del 700%. Cosa che non si può dire delle nostre monete fiat, cioè le nostre valute, l'euro, le, le eccetera eccetera che hanno invece grazie all'inflazione hanno avuto una svalutazione del 41% ma questo non, non, non, non sono io che ve lo, dire, ve lo devo dire perché comunque se noi ci pensiamo bene lo constatiamo tutti i giorni andando a fare la spesa, andando a fare benzina con i prossimi aumenti però forse... Non c'è ben chiaro, o forse non sappiamo, o forse perché pensavamo che l'oro 24 carati fosse un prodotto solo per ricchi. Ci è sfuggita questa informazione che nel, in 20 anni l'oro è aumentato del 700%, mentre la nostra valuta si è svalutata del, 40, la, si è svalutato del 41%, per non parlare poi delle, degli immobili che sono del mercato immobiliario che è sempre stato considerato un, uh, un settore dove investire eh, ci metteva al sicuro. Anche quello ha avuto un'impicchiata enorme, un appartamento che non so, ha acquistato vent'anni fa a 200 euro, oggi se lo vendi a 100-110 sei fortunato. Quindi l'oro, ecco perché è un bene rifugio ed ecco perché è importante possedere oro 24 carati. Ma non solo. L'oro 24 carati è un prodotto che grazie al decreto legge numero 7/2000 è esente IVA. Anche qui dobbiamo fare una riflessione. Allora l'IVA noi ce la troviamo dappertutto. Guardate un po', l'oro 24 carati è esente IVA. In più non fa cumulo di reddito, quindi nel momento in cui una persona deve presentare un modello di dichiarazione, un 730 o un ISE possiede oro, questo oro non, ha, non andrà ad aumentare il proprio reddito. È una moneta universale e indipendente dal sistema bancario. È una moneta universale cosa vuol dire? Vuol dire che è una moneta che noi possiamo cambiare in moneta corrente in qualsiasi posto del mondo noi siamo e in qualsiasi momento. Quindi avere oro 24 carati vuol dire avere sempre oro in tasca, avere sempre denaro in tasca ma è denaro che ha mantenuto il suo valore, perché è convertito. Allora, quindi l'oro 24 carati ha sicuramente dei pregi, abbiamo detto che è un bene rifugio, ha il suo, ha, ha, aumenta il suo valore nel tempo, abbiamo visto che in 20 anni è aumentato del 700%, è IVA, quindi anche questa è un, un particolare fiscale molto importante, combatte l'inflazione perché abbiamo visto che supera tutte le crisi, aumenta il proprio prezzo, e non, non aumenta sempre di più, e quindi è un bene che ci può assicurare una pensione dignitosa, che oggi come oggi, se pensiamo alle pensioni, eh, mamma mia, meglio andare avanti con la presentazione di questa bellissima opportunità. Quindi, ora andiamo a vedere perché il network eh, ha fatto crescere e crescere le aziende. Qui abbiamo due esempi di due persone come Mark Zuckerberg e Jeff Bezos che hanno creato Facebook e Amazon. Queste persone sono partite con un progetto iniziale allora parecchia gente gli aveva dato dei pazzi visionari oggi grazie alla rete, quindi grazie alla duplicazione grazie all'affiliazione sono diventati quello che oggi sappiamo Facebook è una grande potenza per non parlare di Amazon quindi un business deve avere delle caratteristiche per avere successo innanzitutto deve avere un prodotto e un servizio e noi abbiamo visto, abbiamo l'oro 24 carate con tutte le particolarità che vi ho detto ci deve essere alle spalle un'azienda e ci deve essere un mercato. Insomma, il mercato dei metalli preziosi è un ottimo mercato. Ma non solo, il business deve avere anche una storicità, deve avere un'esperienza alle spalle, deve aver dimostrato di essere cresciuto, di essere sostenibile, deve usare le tecnologie, deve essere tecnologico. Quindi già noi parliamo di una piattaforma, la nostra piattaforma Gigos, le piattaforme oggi come oggi noi le utilizziamo per tutto: le utilizziamo per fare i bonifici bancari, le utilizziamo per giocare, mm. le, le utilizziamo per acquistare, insomma noi eh, facciamo tutto attraverso le piattaforme. Quindi, perché non usare una piattaforma, un'azienda seria che attraverso il network market, che è l'industria che fattura più de, di tutte le altre industrie, per lavorare? Poi deve essere anche un business innovativo, perché io posso avere tutte queste caratteristiche, ma se non sto al passo coi tempi, sicuramente il mio successo non sarà più quello che invece lo sarebbe, essendo innovativo e quindi stando attento a ciò che mi succede intorno, quindi attenti al mercato e quindi mi rinnovo e sto al passo con il tempi e quindi sono competitivo. Quindi stasera io andrò a presentarvi un business che ha tutte queste caratteristiche. Infatti noi abbiamo scelto la piattaforma Gigos. Crediamo in ciò che ha superato la prova del tempo e in ciò che ha dimostrato la sua affidabilità. Noi crediamo nei loro. Noi crediamo nell'oro loro per tutti i motivi che vi abbiamo detto prima, ma soprattutto perché l'oro mantiene il suo potere d'acquisto, perché aumenta sempre di più il suo valore ed è, eh, non, sub, non risente di nessuna crisi. Ora vediamo l'azienda. Allora, l'azienda è la Global Success Management, è una holding internazionale con sede in Canada. Parlando di storicità, mm. parlando di parlando di sviluppo, parlando di tutte quelle caratteristiche che vi ho detto prima che per far sì che un business abbia successo, ecco Gigos ne è proprio l'esempio. È nata 11 anni fa, ma ormai siamo al dodicesimo anno, come semplice negozio di vendita oro, di oro 24 carati, oro fisico da investimento, con la Global Intergoal. In 11 anni ha messo in campo piani di sviluppo, fino a diventare una hold internazionale. Stiamo entrando nel dodicesimo anno. È presente in 200 paesi, quindi vuol dire che al mondo 200, ogni giorno 200 paesi usano questa piattaforma. Vantiamo 5 milioni di clienti e partner soddisfatti. Quindi un'azienda di tutto rispetto. Parlando di innovazione, ecco, qui eh, fa proprio, entriamo in un, in un campo dove veramente l'azienda ci dimostra quanto sia innovativa, quanto sia competitiva, ma soprattutto quanto voglia, ha, ha voglia di crescere. L'azienda è molto attenta a ciò che ci succede intorno e quindi ha deciso eh, di entrare eh, nel protocollo della tecnologia della blockchain Qui entriamo nel mondo delle criptovalute e ha emesso quindi le proprie monete digitali. Ora, noi siamo, eh, è un mondo, la criptovaluta, che ne sentiamo parlare sempre di più, però diciamo che siamo ancora i pionieri. E siamo già abituati alla moneta eh, elettronica, ma presto ci dovremo abituare anche a queste monete della tecnologia blockchain, perché mon questa tecnologia è una tecnologia che ha sviluppato una rete che fa sì che eh, tutto quello che riguarda i movimenti, gli acquisti, le il generare profitti, è molto più veloce e molto più sicuro. Quindi l'azienda ha sviluppato un proprio prodotto, appunto, sulla base dei suoi prodotti ha sviluppato un proprio protocollo sulla base appunto di questa tecnologia e ha emesso le proprie monete digitali, entrando così nel profitevole mercato della DeFi, quindi del della mercato decentralizzato. Allora, sono argomenti, sono termini che magari non tutti conoscono oppure ne abbiamo sentito parlare, però è importante capire che come con l'oro l'azienda ci dà un prodotto che ci protegge, che ci fa risparmiare, che ci mette al sicuro, ma soprattutto che ci fa mantenere il potere d'acquisto e quindi quello che noi convertiamo in oro abbiamo eh, denaro eh, che vale, allo stesso tempo l'azienda ci accompagna in questo mercato che sarà futuro, ma tanto futuro non è perché è alle porte, con le proprie monete, quindi con delle monete che sono garantite da un'azienda che vende oro 24 carati. Quindi l'azienda ha messo due monete, ha messo la GOS coin, che è una moneta, la nostra moneta interna, che ha un prezzo stabile, un GOS vale 50 bonus, poi vedremo 50 euro, poi più avanti capiremo questi bonus. Questa moneta GOS è una moneta che serve solo all'interno della piattaforma, cioè noi la utilizziamo per fare i trasferimenti interni. La moneta che invece ci porterà nel mercato profittevole appunto delle cripto è appunto la Gigo Coin, è un prezzo volatile, è stata emessa il 12 dicembre del 2021 eh, con un valore di un euro, oggi questa moneta... In un mese e qualche giorno vale 7,34 euro, quindi è cresciuta più del 734%. C'è da dire che abbiamo una promozione in corso: entro il 31 dicembre, eh, scusate, entro il 31 marzo di, di quest'anno, per i nuovi clienti ci sarà la possibilità di acquistare questa moneta che nel 2023 entrerà nel mercato della, della, del, del, del protocollo DeFi, quindi nel mondo delle cripto, con una, un, una promozione di tutto rispetto. Chi acquista le monete in quest, da qui al 31 marzo potrà usufruire del 50% di sconto, quindi acquisterà a metà prezzo le monete e quindi avrà il doppio delle monete. Ora andiamo a vedere i prodotti e i servizi della piattaforma GIGOS. Allora, essendo una piattaforma, eh, ovviamente prevede delle figure, una delle quali è il cliente abbonato, perché l'azienda eh, vuole proporre il proprio prodotto e quindi eh, vende il proprio prodotto. Abbiamo visto come si diventa innanzitutto clienti abbonati attraverso degli abbonamenti che sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento smart che ha un costo di 235 euro, poi abbiamo la pro, l'acqua della line fino ad arrivare a, da un minimo di 235 euro a 885 euro. Cosa vogliono dire questi, questi abbonamenti, queste sottoscrizioni annuali per un cliente? Innanzitutto avere lo sconto del dell'8% sull'acquisto dell'oro, ma in base all'abbonamento che un cliente sottoscrive ci sono dei quantitativi di grammi di oro che il cliente potrà acquistare con questo sconto. Poi il cliente ha altri servizi come il cavo di sicurezza e tante altre agevolazioni anche il, il, il blocco del prezzo delle, di 14 giorni, quindi anche questa è una cosa molto importante. Poi abbiamo la cripto, la nostra Gico Coin che è, un, è in fase di prelancio, come vi ho detto prima è una moneta che entrerà nel mondo delle criptovalute nel 2023 e cosa ci dà questa moneta? Il 43% hanno in cripto, anche questa è una percentuale molto interessante, insomma noi non siamo tanto abituati a queste percentuali di interesse perché nel mondo tradizionale se parliamo del 2 è già tanto. Questa moneta prevede il 43%, quindi è... Prenderla in questo momento, dove comunque sta già salendo, ma con la promozione che si può acquistare al 50%, è veramente un prodotto molto interessante. Poi abbiamo i nostri certificati, cioè i titoli obbligazionari. Essendo una holding internazionale, l'azienda, siccome ha dei progetti futuri. Ha, ha passato tutti i controlli che in Canada sono abbastanza tosti ed è riuscita a emettere, perché è un'azienda solida, sostenibile e con piani di sviluppo, ha potuto emettere questi titoli obbligazionari. Allora l'azienda ha già emesso una prima partita di titoli obbligazionari che si è conclusa col suo triennio, sono stati emessi con un valore di 10 euro, oggi questo titolo non più acquistabile eh, vale 236 euro, quindi è un titolo che sta crescendo. Infatti una caratteristica dei titoli obbligazionari di questa società è appunto la rivalutazione del capitale, cioè il capitale aumenterà in base all'aumento del titolo fino al 31 dicembre 2025, quando diventeranno azioni ha emesso l'azienda un'altra partita di titoli, la chiamiamo Round 2, appunto per dare la possibilità a più clienti o a più persone di diventare soci con proprietari di questa piattaforma. Oggi questo titolo è partito anche questo titolo che va a, a luglio, che è partito a 10 euro, oggi vale 55,15 euro. E 15 centesimi. Cosa ci danno questi certificati? Ci danno il 18% annuo in titoli stessi. Quindi abbiamo detto che hanno anche la valutazione del capitale, quindi aumenta il valore del titolo in base all'aumento proprio dell'azienda. Dell Infatti il titolo si sta comportando come il primo, sta crescendo sempre di più, ma soprattutto sono titoli garantiti dallo standard. Cosa vuol dire? Che il 50% dei titoli obbligazionari che io posseggo, sono garantiti da loro 24 carati. In più sono codici, di cioè sono titoli obbligazionari, sono dei prodotti finanziari e rintracciabilissimi perché hanno il codice EASY e che altro dire sui titoli. Un prodotto finanziario, che, mentre la cripto, allora loro 24 carati, è la moneta che dobbiamo avere in tasca, quindi vi ho detto il perché noi dovremmo convertire l'euro le, in, in, in oro. La cripto, sarà anche questa, ci darà grosse soddisfazioni, è un acquisto che un cliente può fare con una visione a breve termine, perché comunque in un anno noi entreremo nel mondo delle cripto. Mentre con i titoli obbligazionari, con la prospettiva di diventare azionisti e quindi partecipare ai dividendi per chi ha una visione a medio-lungo termine. Perché entreremo in borsa con un'offerta pubblica, anche questo è un progetto molto importante che ha l'azienda, di entrare in borsa con un'offerta pubblica il 31 dicembre del 2025. Ora vediamo questi abbonamenti invece per le persone che come me come tante altre hanno deciso di crearsi la propria attività e quindi di andare a guadagnare, avere dei guadagni da questa attività. Questi, questi abbonamenti al business partner dà l'accesso ai programmi di marketing, quindi ai programmi che gli permetteranno di crearsi la propria attività, di creare dei buoni attivi e poi vedremo anche passivi come il Goal Set e il Fractal. Il programma Goal Set permette di generare dei bonus attraverso lo sviluppo dei cluster. I cluster sono come delle tavole contabili. Ora non entriamo nei tecnicismi, ma vi diamo delle indicazioni su che bonus possono generare questo, questo programma. Da un minimo di 600 euro a un massimo di 2400 euro ma è molto interessante questo programma perché questi bonus possono essere ciclici e infiniti perché comunque eh, questa opportunità si basa sul lavoro di squadra e quindi guadagni se guadagna anche chi lavora con te quindi è, è un programma molto interessante e... I bonus che noi riusciamo a generare, se guardiamo 2.400, insomma, è, uno, è più di un doppio di uno stipendio ai tempi, ai, oh, ai tempi di oggi. Ora andiamo a vedere il programma Fractal. Il programma Fractal è un programma che permette di generare bonus giornalieri attraverso i token, ormai questa parola la sentiamo sempre di più, soprattutto abbinata alle cripto, che vengono rilasciati gratuitamente e quindi con l'acquisto di titoli eh, ECN oppure delle monete crypto gigocoin noi possiamo avere questi gettoni che eh, messi in un programma molto geniale ci permettono appunto di generare questi bonus giornalieri che sono disponibili in 48 ore. Quindi per attivarsi nel programma Fractal io ho due possibilità, se voglio avere una visione a medio-lungo e termine posso comprare i titoli obbligazionari, quindi i nostri ECN, che ci danno il 18% anno in titoli, poi abbiamo visto che sono garantiti da loro abbiamo visto che entreremo in, al, in borsa il 31 dicembre del 2025 quindi sono titoli che ci permetteranno di diventare azionisti e quindi partecipare ai dividendi oppure per chi ha una visione a breve termine può acquistare le cripto quindi la nostra moneta Gigo che come vi ho detto prima siamo in fase di prelancio fi, quindi fino al 31 marzo per i nuovi clienti c'è la possibilità di acquistare queste monete con lo sconto del 50% oppure um, un cliente o un business partner con i propri guadagni, può aderire a entrambe le parti. I pacchetti base vanno da un minimo di 450 noi abbiamo messo un minimo di 450 euro e il pacchetto da 3.300, 1.008 3.300, ma veramente questi sono pacchetti che danno delle indicazioni per entrare a far parte di questa eh, opportunità ci sono veramente tante opzioni, sia per quanto riguarda l'abbonamento che per i pacchetti fractal, e eh, eh, per quanto riguarda le monete gigo e per quanto riguarda i titoli. Non bisogna soffermarsi su queste cifre, anche perché stiamo parlando sì, di una piattaforma di oro 24 carati, ma serve capire la potenzialità e quindi se una persona è interessata poi insieme... A, a chi vi sta seguendo sicuramente si può eh, raggiungere insieme la strategia migliore quindi l'ingresso migliore per le, ognuno per le proprie tasche per poter poi eh, usufruire di questa bellissima opportunità e crearci la nostra attività poi abbiamo il programma di leadership che è il programma di carriera che offre ai business partner, una volta raggiunto il primo livello, la possibilità di ricevere bonus passivi e dei premi in base poi alla scalata. Quindi è il programma che ci permette di raggiungere la vera libertà finanziaria. A me piace questa, questa slide perché nell'immagine, oltre che a vedere i guadagni, eh, abbiamo questa bellissima immagine dove comunque fa capire che qui veramente c'è un gioco di squadra, l'azienda ha messo in campo un sistema di lavoro che si, si basa sul network marketing ma ha fatto in modo attraverso i propri, i propri programmi di far sì che tutti debbano guadagnare. Come vi ho detto prima, i livelli di leadership vanno da 1 a 15 e questi, oltre che quindi avere i bonus attivi dai relativi programmi eh, Fractal e Goal Set, con, diventando leader, noi usufruiremo tutti i bonus passivi da tutta la rete che noi andremo a generare. Come utilizzare i bonus? I bonus che noi riceviamo possiamo convertirli innanzitutto in oro 24 carati, che sarebbe molto saggio. Possiamo fare la richiesta di bonifico bancario e quindi ricevere gli euro presso il nostro conto corrente. Possiamo acquistare le monete GhostCoin oppure i titoli obbligazionari che verranno convertiti in azione, oppure possiamo acquistare dei coupon e codici di attivazione per l'acquisto di altri prodotti. Sono, I coupon e i codici di attivazione sono dei tecnicismi che l'azienda ha messo in campo per rendere un pochino più dinamica l'attività all'interno tra di noi business partner e, e, clienti, e anche clienti. Perché scegliere GIGOS? Allora, vi abbiamo detto le caratteristiche che deve avere un business per essere eh, di successo. Innanzitutto l'esperienza, e noi vantiamo ormai 12 anni, stiamo entrando nel dodicesimo anno nel mercato online. E Essere 12 anni nel mercato online con lo sviluppo e l'innovazione che ha avuto questa azienda da semplice negozio a una holding internazionale, più garanzia di così non c'è. In più ci offre un prodotto che non è uguale un prodotto sicuro, di valore con popolarità storica, abbiamo visto l'oro 24 carati. Possiamo acquistare questo oro o guadagnare questo oro in modo sicuro e vantaggioso. Possiamo generare guadagni elevati, rapidi e passivi per i PIS e per i partners. Allora, qui bisogna fare un appunto. Allora, questa attività è semplice, ma allo stesso tempo eh, la gente non deve pensare che stando sul divano, la, la, la piattaforma eh, crei l'attività per lui. Qui bisogna lavorare, bisogna formarsi, è un'attività che si può benissimo affiancare a un lavoro tradizionale, quindi io posso incominciare a pensare al mio piano B, che sarebbe molto saggio, e ho tutto il tempo per, per formarmi, in quanto la formazione è gratuita, quindi non devo spendere altro. Ho dei programmi di marketing sostenibili comprovati. Abbiamo tante persone che questo piano B l'hanno fatto diventare piano A. È senza autoconsumo e qualifiche mensili, quindi si rifaccia un po' quello che vi dicevo prima. Io ho tutto il tempo di entrare e eh, formarmi con una formazione online gratuita, con un sistema, con un metodo di lavoro, ma senza avere quello stress di dovermi qualificare ogni mese, quindi di dover raggiungere un obiettivo per forza ogni mese. Io faccio il mio acquisto, entro, inizio a lavorare con la mia squadra, mi formo gratuitamente, abbiamo formazioni online settimanali, anche individuali, ma veramente basate sul sistema di metodo di lavoro comprovato. Abbiamo una crescita personale e professionale, abbiamo libertà di gestione nel proprio tempo perché essendo un'attività online comunque come vi dicevo prima io la posso affiancare a un lavoro tradizionale, posso benissimo gestirla con la famiglia, nel senso eh, posso impegnare le ore che più ritengo opportune durante la giornata e facciamo parte di una famiglia globale, di un business internazionale perché siamo presenti in 200 paesi nel mondo per cui è un business veramente internazionale a fronte di tutto quello che vi ho detto ma soprattutto per quanto riguarda il prodotto oro e per quanto riguarda il futuro che ha alle nostre porte che è il mondo delle cripto che, che ci piacciono farà parte di noi perché anche comunque gli stati, ma anche l'Italia, si comincia un po' a sentirlo, la banca europea sta pensando di mettere la sua moneta, la sua moneta crypto, quindi anche la nostra moneta GigoCoin è, è un mezzo, è una moneta che ti permetterà di entrare e quindi far parte di questo mercato che sarà inevitabile con un'azienda che ti accompagna per mano. Quindi alla fronte di tutto questo, se vuoi iniziare a lavorare con noi e con questa bellissima azienda, con questa bellissima piattaforma e tutto, con tutto quello che vi ho detto, come puoi iniziare? Ti puoi registrare okay. gratuitamente alla piattaforma e l'iscrizione è gratuita, non comporta niente, attraverso un codice di affiliazione che vi viene dato dalla persona che vi ha presentato questa azienda. Bisogna leggere attentamente i termini e le condizioni e l'azienda che ce lo richiede. Dobbiamo inserire documenti di verifica per sapere chi siamo, perché l'azienda vuole sapere chi per lei opera nel mondo. Dobbiamo acquistare un prodotto. Una volta che abbiamo, fatto queste, abbiamo soddisfatto queste quattro condizioni, ci possiamo connettere al sistema di lavoro iniziare a lavorare con la nostra squadra, a formarci, creare la nostra sicurezza finanziaria e chissà mai riappropriarci veramente del nostro tempo. Allora, ci sono dei rischi? Allora, uno effettivamente c'è, è quello che potrai migliorare veramente la tua vita. Quindi, la presentazione è finita, io adesso torno con voi. Andiamo a vedere i saluti, se c'è qualche commento. Andiamo a vedere se c'è qualcuno eh, domanda. Allora, dimmi, sì. Manu. dimmi ah, Manu. Andiamo a vedere i saluti, qualcuno che sì. ha fatto domande. All'inizio, stasera cerco di essere veloce. Allora, innanzitutto salutiamo Gaetano. Ciao Gaetano, Ciao, buonasera. Gaetano. Salutiamo Franco, un leader del nostro team. Buonasera Matteo. Matteo, Matteo, Matteo Galleri, leader di riferimento del team Corridoro, fondatore del insieme a Carla Rappone e sua moglie, un'altra leader di questo team. Abbiamo Lucio, buonasera Chiara, Ciao, buonasera Emanuele. Poi abbiamo il nostro Emanuele. Scherziamo anche un po' perché... Carla, vi dicevo, Carla Rappone la nostra, sì, cara, la nostra riferimento, poi abbiamo il nostro leader di Ponio Stefano sì, che sera. è del Globo, della Globa Italia. Wow. Carla dice: Wow, un prodotto unico che grazie a questa piattaforma è possibile guadagnare, vero Carla? Ma soprattutto con quello che. Vero tutto quello che abbiamo visto sai l'oro ma io stessa eh, l'oro 24 carate è un prodotto che mai più pensavo di cioè nella mia testa era dei ricchi quando ho conosciuto questa piattaforma mi sono resa conto che anch'io posso accedere a, innanzitutto a comprarlo con prezzi con degli sconti molto vantaggiosi ma ancora di più lo posso guadagnare facendo attività ed è una bellissima attività Loro, Franco dice, l'oro la tangibilità della vera ricchezza materiale ed energetica. È vero, perché poi l'oro è positivo, porta positività. Grazie, Franco. Gaetano, un guadagno a risparmio e senza IVA. Eh, ribadiamo un po' di concetti. Allora, vediamo, pochi conoscono i vantaggi legali del possedere l'oro. Altro che carta moneta, i soldi si dissolvono, l'oro è immutabile, teno, indistruttibile. Pochi elementi in termini di chimica organica hanno la peculiarità del prezioso metallo. Io non commento perché tu dici tutto, Franco. Andiamo a salutare Carmelina. Buonasera Carmelina. Carla dice un'azienda in continua evoluzione che offre l'opportunità di guadagno per tutti i gusti, sì è vero eh, con la criptovaluta vero, vero. abbiamo visto l'innovazione, l'evoluzione che questa azienda, allora questa azienda anticipa i tempi, è molto attenta a quello che succede al mercato perché, perché vuole esserci anche fra vent'anni. E poi perché vuole portare tutti i suoi business partner, i suoi leader, ma anche il cliente lo vuole rendere sempre più soddisfatto Dandogli dei prodotti eh, sicuramente competitivi e la nostra moneta cripto lo sarà sicuramente Buonasera Raffaella Buonasera Raffaella la nostra leader Chiara Gaggia lo sta spiegando in maniera in egregia. Un'opportunità di guadagno da prendere al volo. Grazie Carla. Andiamo a vedere cosa dice Franco della cripto. Crypto Money, la nuova frontiera del futuro finanziario ed economico. Global Gigos all'avanguardia. Anche in questo delicato e futuristico mercato Gigocoin, futuro è già qui. Hai ragione Franco, infatti come dicevo prima l'azienda ci sta accompagnando in modo veramente sereno, tranquillo perché comunque abbiamo alle spalle un'azienda molto seria e una garanzia veramente che pochi possono vantare e quindi entreremo sicuramente con una moneta forte e con un'azienda forte, quindi io rinnovo l'invito a valutare veramente questa promozione che scade il 31 marzo per i nuovi clienti, dove c'è la possibilità di acquistare le monete con lo sconto del 50%, quindi avere il doppio delle monete, perché siamo partiti, come vi ho detto, un mese e mezzo fa a un euro, oggi la moneta è già a 7,34 euro. Andiamo a vedere, Gigos è già operativa in blockchain e offrirà dei prodotti unici di alto valore. Andiamo a vedere cosa dice Gaetano. Questa azienda dà la possibilità a tutti coloro che davvero vogliono cambiare e migliorare la propria vita. È vero, eh. Gaetano ha proprio ragione. E poi non solo a livello di guadagno, ma è un'azienda che veramente ti cambia la vita, perché ti cambia la prospettiva, la, la visione, ti cambia il modo di pensare e sicuramente te lo cambia in modo molto positivo, perché ti porta a riflettere su delle cose come il tempo, perché ormai siamo dentro tutti in questo vortice eh, un po' particolare, no? tanti lo descrivono come la ruota del criceto, però vabbè io questo l'ho scoperto facendo attività, questo termine così... Ma penso che ciascuno di noi, soprattutto in questi due anni, si è reso conto di essere dentro in un, um, in un sistema dove veramente la meritocrazia non esiste più, il posto fisso non, si è, non esiste più, quindi la sicurezza non c'è più. Siamo dei numeri, oggi ti sei qui, domani ti spostano là, se ti va bene è così, se non ti va bene è ancora così. E poi per parlare della qualità della vita, allora se per pochi fortunati, per chi fa un lavoro che gli piace, ma anche quelli comunque sono soggetti a altri tipi di stress, cioè noi usciamo la mattina per rientrare la sera, più fortunati quelli che hanno un lavoro sotto casa, c'è gente che si fa due ore di strada eh, per andare, vabbè, magari un'ora e mezza per andare, un'ora e mezza per tornare, pensiamo alle persone che vivono nelle città, io questo non l'ho mai detto ma parlavo con una persona oggi una mia conoscenza eh, che lavora a Milano e passa del gran tempo in tangenziale, cioè per, viviamo proprio in, anche in un paese dove ci rendono veramente tutto difficilmente, con la piattaforma Gigos, con la buona volontà e con la costanza e col crederci, eh, una persona veramente può cambiare la sua situazione a 360 gradi. Raffaella dice che Gigo sia un vestito che si cuce addosso, hai ragione Solamente Manchini sì. Enzo io non so man... Enzo se sei un... venuto ad ascoltare questa presentazione ti ringrazio per un invitato di Carmelina. benissimo allora Carmelina ti saprà dare ulteriori le lucidazioni, approfondimenti hai trasmesso questa incredibile informazione in maniera impeccabile, Beh, ogni tanto pecco però vabbè, anche questo eh, si ricollega al fatto della crescita personale, alla formazione io ho iniziato dico un anno e mezzo ma ormai sono due anni fa e innanzitutto mai più avrei pensato di essere davanti a uno schermo in facebook a presentare eh, per vari motivi, io non sono una persona timida, ma ovviamente l'emozione gioca sempre, la voglia di trasmettere quello che tu fai sempre, che, che stai facendo, è, è emozionante, forte, ma soprattutto io mi sto educando finanziariamente, cosa eh, che non avevo, nel senso che comunque a molte persone manca l'educazione finanziaria, ma perché non ci viene insegnata? L'educazione finanziaria è un qualcosa che ci permetta di far fronte alle crisi come quella che ci siamo trovate e io penso a tanti eh, partite IVI, a tanti ristoratori, albergatori mm -hmm. che si sono trovati senza reddito e se avessero avuto un'educazione finanziaria ma intesa come informazione, come, come quella che io sto dando stasera, sicuramente... Eh, si sarebbero trovati in una situazione diversa, perché comunque pensare a un piano B alternativo è importante. C'è da dire che questa attività è anche, si può anche svolgere, non individualmente, nel senso che io, nella mia famiglia mi faccio i favori. miei, è un'attività un che si può svolgere anche coinvolgendo la famiglia, quindi ehm, abbiamo le nostre entrate, sappiamo che il periodo in cui viviamo, sappiamo che... Ormai è diventato rischioso affidarci a quello che è. io dico, lo Stato per dire non sta qua a dire tante altre cose, ma è purtroppo è così. E io sono una tradizionalista eh, eh, ho fatto fatica a accettare certi eh, cambiamenti in modo molto negativo. Noi stiamo andando indietro in tutto, in tutto. Ecco, quindi una famiglia può pensare eh, di affacciarsi insieme, collaborare e sviluppare questa bellissima attività e crearsi un piano B Beh. andiamo a rivedere infatti eh, a ah, niente grazie Carla, grazie Matteo salutiamo Sandro grazie Sandro grazie andiamo a vedere di domande non ce ne sono, Ma non vuoi concludere tu? sì, Chiara, innanzitutto grazie per l'invito e mi fa piacere passo le serate di presentazione di Matteo ogni mercoledì sia la mattina sia poi la sera. E di nuovo il mio pensiero alle persone che comunque andranno ad ascoltare questa presentazione indifferita, ovviamente, no? Che adesso comunque è conclusa quindi è conclusa la serata. Ma le persone che comunque andranno ad ascoltare quindi ad ascoltare comunque la presentazione dico sempre che comunque eh, createvi. Un piano B, come dicevi anche tu, no? piano B, che se comunque il piano A non è insicuro. Con questa attività noi possiamo comunque realizzare i nostri sogni, ma tutto dipende da noi, sta come realizzarli. Tutto qui. Ecco. Ok, allora noi diamo la buonanotte, faccio una comunicazione di servizio. Eh, io presento questa attività tutti i mercoledì, alterno una settimana, la faccio alla sera, sempre a questo orario, sempre dal nostro, eh, dalla nostra pagina di Facebook e un mercoledì la faccio la mattina perché penso che ci siano anche tante donne a casa che hanno fatto appunto la rinuncia per la famiglia, per i figli, alla propria vita professionale e secondo me con questa attività potrebbero, al di là dei guadagni, trovare anche veramente una soddisfazione personale e quindi essere sicuramente donne più felici, più, più solari e più positive. Cioè non toglie che una mamma, una casalinga, già lo è. Però a noi donne serve anche una gratifica nostra. Io do la buonanotte e quindi buonanotte concludiamo. Buonanotte, grazie Emanuele buonanotte. per il supporto. Grazie a te.